Benvenuti benvenute a questa edizione del freelance camping ce l'abbiamo fatta. Ora magari qualcuno si stupirà che io parli con la mascherina. In realtà facciamo il momento dell'educazione sanitaria. Parlare ad alta voce è proprio la situazione di massima distribuzione e quindi abbiamo pensato di chiedere agli speaker di parlare con la mascherina per insomma. Tutelare le persone che sono in prima fila e comunque igienizziamo il microfono ogni volta, insomma preparare un freelance camp nel, in questa situazione di coronavirus che ritorna è stato eh, interessante per usare un eufemismo, ma ci siamo e siamo molto felici di esserci. Eh, perché comunque per quanto il Freelance Camp edizione online di giugno, a cui tantissimi di voi hanno partecipato, sia stato molto bello, eravamo il doppio di quelli che siamo oggi, però vedersi dal vivo è tutta un'altra cosa. E siamo anche, devo dire, molto felici di avere trovato questo spazio, questa situazione in cui riusciamo a stare insieme e eh, io sono stata molto contenta di essere arrivata ieri e di avere già incontrato tante persone aver avuto il tempo e lo spazio per salutare eh, tante persone eh, già conosciute nelle edizioni precedenti e i nuovi arrivati che ringrazio tantissimo siamo meno che nelle solite edizioni di marina romea siamo più o meno un centinaio l'anno scorso al bocca in questa stagione eravamo il do a maggio eravamo il doppio, ma va bene così direi che questa è una stagione in cui ci incontriamo molto volentieri in numeri più ridotti. E, mh, perché abbiamo voglia comunque di stare insieme. Vorrà dire che ne faremo di più di freelance camp. Noi insomma, se ci troviamo bene, siamo uh, torneremo qui a maggio, quindi l'anno prossimo. Nei nostri programmi ce ne sono due di freelance camping a Marina Romea edizione di primavera ed edizione autunnale quindi maggio e settembre dovrebbero diventare gli appuntamenti eh, classici continuiamo a farlo a roma a roma saremo il 23 ottobre venerdì 23 ottobre a cartiera latina al parco dell'appia antica in un'edizione ancora più piccola eh, per nella quale crediamo molto perché vogliamo che a Roma si consolidi e cresca una comunità di freelance in grado di organizzare e di gestire eventi e nel 2021 ne vogliamo fare anche degli altri io li vedo il drappello triveneto che deve rodare i motori perché noi vogliamo il Freelance Camp Dolomiti io voglio il Freelance Camp Dolomiti ah, e, e altri ce ne saranno ne parleremo quindi diciamo che questa è eh, per me è veramente una grandissima gioia eh, essere di nuovo qui a vederci di persona, a scambiarci delle idee, a consolidare dei rapporti, delle relazioni, a preparare dei progetti insieme e, come già abbiamo fatto nell'edizione dell'anno scorso alterneremo i momenti dei talk a momenti di networking corner in gruppi più piccoli in cui lanceremo dei temi che poi Um, insomma, approfondiremo uh, chiacchierando di persona uh, in, um, distribuendoci qui intorno negli spazi del campeggio, e che cos'altro devo dire? Um, quindi parleremo, faremo fare i networking corner, ci conosceremo meglio e poi ritorneremo qui a fare i talk. Eh, che cos'altro devo dire devo ringraziare naturalmente come in ogni talk di mh, benvenuto devo ringraziare i nostri sponsor che ci aiutano anche in quest'anno così particolare e ci supportano nella eh, organizzazione nella realizzazione non solo degli eventi in presenza ma anche di tutto il resto che facciamo durante l'anno perché come voi sapete il freelance camp da quest'anno non è solamente degli eventi in cui ci vediamo, ma è anche una membership annuale, il Freelance Camp Club, eh, in cui ci vediamo online una volta al mese per eh, fare dei workshop eh, in cui continuiamo a imparare cose e continuiamo a conoscerci fra noi. Ne abbiamo fatto uno alla fine di luglio sulla network, sul eh, Personal Branding Canvas, ne abbiamo fatto uno la settimana scorsa con Fabiana Palù sul staccare e riprendere, ne faremo uno a fine settembre con Carlotta Cabiati sul fisco. A ottobre avremo un gruppo eccezionale eh, di, eh, con Luisa Carrada, Roberta Buzzacchino, ehm, suggeritemi i nomi delle... <ride> le autrici di un gioco creativo, designer in gioco marzia bianchi e cristina lavazza che hanno creato questa cosa meravigliosa una specie di gioco di carte e di ruoli eh, in cui ci si eh, reinventa ci si ridefinisce proiettandosi sulle sui vari mestieri che è una cosa che mi ricorda molto della delle delle discussioni dei ragionamenti e dei talk fatti in questi anni e dicevo devo ringraziare gli sponsor davvero di cuore, SiteGround, che ci sostiene da anni, Coppa Alleanza 3.0, con cui domani ci collegheremo in diretta, faremo una diretta saluti da Coop domani mattina, e poi tutti gli altri, Banca Etica, ah, che eh, da anni eh, firma e griffa i nostri meravigliosi zainetti, Baule Volante Fior di Loto, di cui avete trovato le goloserie dentro lo zaino, i Woody che quest'anno ci supportano da lontano, perché quest'anno il video è Windriser, che... Digital Update, vabbè lo conoscete, la cuciria che ci eh, permette di attaccarci i cartellini al collo, Carlotta Cabbiati che terrà... Il eh, il, um, lo zoom club di fine settembre Fabiana Palù che ha fatto quello di, ehm, della settimana scorsa Arbos che ci fornisce meravigliosi quaderni del freelance camp Monia Dariva che domani mattina alle 9 eh, farà il risveglio al sole Emanuele Rabissi e Sara Soldano che ci fotografano e Roberto Pasini che non devo dire che cosa fa perché tutto quello di bello che avete in mano l'ha progettato praticamente lui. Ehm, devo dare qualche avviso tecnico? Sì, eh, entro mezzogiorno se non avete ancora prenotato eh, il, picnic, il cestino del picnic di stasera, fatelo perché altrimenti dovete mangiare da qualche altra parte. Esatto, lo fate direttamente con il barbagno, cercate il numero di telefono e li trovate dalle 7:15 e un quarto inizierà la distribuzione dei cestini, quindi chi è già qua eh, al bagno, esatto, andiamo e oh, ci mettiamo in fila adeguatamente distanziati per prendere il nostro cestino. Poi così quando arrivano quelli che hanno terminato il giro in Valle Baiona di stasera, arrivano e si, ci raggiungono quando la nostra fila è finita. E non mi resta che dare inizio a questo Freelance Camp, grazie di nuovo a tutti. Non abbiamo le sigle, gli stacchetti musicali, ma fate conto che li abbiamo, quindi potete applaudire lo stesso. Grazie.